Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite X e Marco007 e oggi continueremo il mondo 7. Cioè inizieremo il mondo 7 ah, di Super Mario Bros 4. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Luigi è brutto. Bravo Todd. Mario non va mai in giro con suo fratello perché è troppo piccolo. Ha solo 20 anni. <ride> Mentre Mario. Mario ne ha. 72.0. No, Mario ne ha 2. <ride> è troppo piccolo però. Eh, va bene, lascia stare. Vai, sali sopra, muoviti, inutile, tolto, schiavone. Uh. Mia sorella ha cioè, 13 anni e si è innamorata di un bambino di 6. E allora? Quando eh. aveva 13 anni, ora ne ho 14. Wow, è diventata grande! Oh, sei, grazie! Smettila! È presente la Repubblica di Marx? No. Cosa? Che dice la no, Repubblica no. di Marx? Il marxismo è presente? In storia? Chi è Marx? Chi è quello di Kirby? No, non quello Finale, di, quello quello di Kirby. Aspetta. Oh. Oh, è... È okay. un È okay. tizio, un tizio in politica. Bisogna per forza giocare in spiaggia con un pallone, sennò sei fuori dalla spiaggia. Ecco la Repubblica di Marzio. Aspetta, in quel tubo dobbiamo andare. Perché l'hai ingollato? Uccidila con me! Uccidila! No, bravo! Vai, entra! non no, no, no, eh? si entra. Prendiamo qualcosa e torniamo indietro. No, no, no. Marco, sei morto? No, non si da... entra nei tubi delle piante! È, è maleducato è maleducazione al massimo no, è maleducato la pianta è maleducata ok, qui c'è una manetastella te lo dico sicuro questo che video è? e chi lo sa? vai, prendi l'elica oh, mia no. mia elica però ciao Marco ciao Marco ciao Marco ciao Marco Uh, wow! Help me! Help me, davvero! Aspetta! Marco, sei stupido! No, Adesso sei... muori, resta lì, immobile, non ti devi muovere! Sto arrivando! Solo qualche altro secondo! Ok, ritorniamo il, il tubo per trollarti! Perché? Per vedere se c'è niente! Uh. Sai che stai per sbollare con quel coso? E allora? L'avrei fatto volentieri Bene, vediamo che siamo entrati là non ci dovrebbe essere niente Aiutami! E perché dovrei? Tu non mi hai aiutato subito Sì che ti ho aiutato! Prima sei entrato nel tubo e dopo mi hai sbollato Vai, ti prendere un po' di potenziamenti da quei blocchi, vai Ti aspetto qua io Marco, non ci devi provare Vai! Marco E un attimo Che devo morire Vai Non prendiamo i potenziamenti Tu sei armato Ti servono Oh vabbè Togliti da quel tubo Mettiti in quelli Che meglio Così cammini un in basso Vattene Senti okay. Marco Mi rovini sì, che... così se muori, muoio anche io. Non c'era cioè, neanche, neanche niente. Appunto. <tose> tu mi hai detto di prendermi dei fattori. Ho potenzi... fatto, lo apposta. Ma per uccidermi, madre. per farmi... No, l'ho detto apposta per, per prendere tempo. Ma lo sai che abbiamo un tempo limitato nella... Abbiamo tempo... sempre un tempo limitato. Appunto, lo sai che abbiamo sempre un tempo limitato? Che cacchio, perdi tempo ad uccidere tutti i nemici di Super Paper Mario. Super Paper Mario serve sono le monete come le tieni. Che fai? Ti prendo e ti lancio. Vieni, andiamo. Dovrei prendere io te e ti lancio. No, me lo dico. prendi scusa io arrivo da chissà dove ok il primo livello completato in qualche minuto 5 minuti e 10 secondi allora vediamo un po' facciamo velocemente la casa Todd Chi sarà il nemico di questo mondo? Il nemico? Quello della mappa intendizia. Sì, sì. Secondo me è qualcosa che c'entra con le nuvole. Boh, io non me lo ricordo davvero. Ah si sì, è. Eh. Qualcosa che c'entra con le nuvole. Il tizio, il tizio di Paper Mario, sicuro. Ah. Oppure è Fo. fu è Fu. Kung Kung fu. fu. No Ma Fu. se Kung Fu non è più adesso È Kung Fu, è quello dei Toad L'ha no. detto un Todd in, in Paper Mario Io intendevo Ma se Kung Fu adesso non lo è più <ride> Va bene, lascia stare Abbiamo preso uno di tutto Abbiamo preso un sacco di roba Allora, facciamo qualche barzelletta presa da cartoni vari Vediamo un poco Niente, lascia stare. Ok. Cioè più che barzelletto, barzelletto. Vieni a prendere il fiole di Fire. Aspetta, terra! Speed terra! E allora? Niente, solo terra. Noi vogliamo l'acqua! No, l'acqua oh, fa schifo tutto! No, no, no. Io ho paura dell'acqua, non so nuotare. No, non è vero mai nella vita, sono nuotare nel Io sono E quindi non sai nuotare nei bicchieri allora non bevi l'acqua. No. Eh, bisogna rompere il coso col catenino. Faccio io. Attenzione, eh, aspetta, non lo.. Bene. Non lo cosa. No, perché se si girava poi avevano perso. No, ma bastava andare indietro e riprenderlo Chi te l'ha detto che respawn? Devo rispawnare per forza. Uh. Uh. Tutte, tutti i nemici importanti rispawnano. Non è vero. Sì. Quei Koopa del mondo 5 non respawnavano mai. Meno se tornavi tanto. Eh, quello è un'eccezione. Ora. Un fio. No! Perché? Faccio io. Tutta colpa tua. Ma sei scemo? <ride> Perché per te. Non l'ho fatto apposta. Chi la fa se la, se la non si aspetti Quindi se ti faccio un regalo la, lo riavrò. Forse no, mio. No. Cacchio, vieni! Dopo! Non è un buon momento per sbollarti. Forza, vieni! Vieni! Smettila! Sei ridicolo! Cacchio! Stracacchio! Non si dicono queste cose! Un Marco. giorno ti ammazzi! Marco, queste cose non si dicono! Non nella realtà! Non mai. No, intendo stracacchio, abbiamo saltato stracacchio l'hai detto tu no, intendo cacchio, non si dice vieni, dobbiamo sì, tornare il perché indietro. cacchio l'ho detto in, in mille video eh vabbè, ma non si dice vieni, cerchiamo l'ultimo metastello, ah sì, è dietro ma, ma non so, stupido, stupido. cosa è successo voglio capire solo cosa è successo ah dai vabbè, facciamo una bella cosa Vai. così non dobbiamo preoccuparci di morire no. subito, magari così. Eh. Sì, dobbiamo correre indietro, ti ricordi? No! No, non mi ricordo. Meglio così. Eccola qui. Wow! Ma abbiamo fatto un taglio! Uh, Vabbè, non lo mettiamo il taglio! il Questo no. video è senza taglio! Lo tagli! Non tagli i nostri video! Occupato! Uh. No, no, no. Paco! Paco! Ok, lasciate perdere quello che è appena successo. Fate finta che non sia successo. Ok, io ho chiuso abbiamo il... chiuso la porta a chiarete così nessuno viene proprio a disturbarci. Sì. Purtroppo non possiamo tagliare quel pezzo perché è tipo un casino. Si, tutto. E poi abbiamo non... un tempo limite, attenzione. Attenzione. Ok, presto. Oh. Questi livello. mi facevano paura. Prossimo livello 3. Qua ci dovrebbe essere anche un fungo elettrico, Aspetta, aspetta. Ma anche... Sì. Ma anche Marco sei stupido. Vai. Gigi Nori? Gigi Nori? Che vuol dire? Uh. Questo. Fuga, oddio, non, non farlo, no, non farlo, grazie. Un attimo, io ti devo uccidere. Però. No, non mi devi uccidere, Marco. Sì, ti devo uccidere. Collaborazione. Dai. Sì, sì, collaborazione. Paesi... Sì, sì. Hai cercato di uccidermi due volte. Siamo dei paesi europei. Dobbiamo e una volta ci sei riuscito. No, non l'avevo fatto a vostra. Perché gli sì, ad America sono meglio. Gigi, tutto su. Vai a prendere la moneta stella che è sopra, che non è là sopra. E forse è lì. Uh... Paura. Mm. Non sa niente. Fuga subito, subito. Ok, dovrebbe essere qui. Bravo. Che non l'hai presa in schiacciata. Oh! Cadevo. Vado io, eh. Questo è uno con i blocchi oppure serve se bene. Basta fare così, però lo facciamo lo stesso. Ah! L'avevo <sessurra> <sessurra> visto! <sessurra> <sessurra> <sessurra> <sessurra> <sessurra> no, i miei soldi blu! Che valgono tipo come uno zaffiro ogni moneta! Ma non è vero! valgono <sessurra> un, una moneta ogni moneta! Hai visto? Non, non ho trovato lo schianto. Non te ne volare via, che sennò poi moriamo. Attento, Marco! Ti ho detto che ti uccidevi! Marco, dobbiamo collaborare, uh. Sì, Si però, occhio per occhio, dente per dente! Ma tu l'hai ucciso e io ti ammazzo! Ma quale occhio? Che io di occhio conosco soltanto Dark Matter! No, no, no. È Zero, non lo conosci! Chi è il Zero? What do you Invece? Che cacchio stai dicendo? Che ignorante che sei del mondo di Kirby! Ma what do I Io conosco. Aspetta, vai, vai a prendere il blocco. Curry! Aspetta, non lo cliccare ancora. Curry. No? Non curry. Cos'è il curry? No. Un cibo! No, quello è il curry. E non parlo di curry di, di Gumball. Curry di... è, è un semplicissimo nome. Non è che c'è solo quella di Gumball. Non si notava eh, il verbo trasportare. Tu carry In inglese. Sì, ma esiste anche un, un, un nome. Carry. No, quello non è un nome, quello è un cibo Il Carrie. Carrie, hai Carrie! Ecco. No! Basta, basta! Mi sono scorciato Non voglio sentire nominare un'altra volta Marco! Aspetta, l'ho appena detto! Autopunizione! Ok, è morto! Si è sfasciato la faccia! Da solo! Aspetta, non puoi come... parlare. Come fai che a parlare sei... se mi sono distrutto la faccia? Aspetta. Aspetta. Autopunizione. Mm. Sì. Go Wigi Spara. Mi dispiace Marco. No, non, non, star, non star arrabbiata adesso per piacere, io ti ammazzo, no, no, no, no. Io richiedo una tregua, subito, perché è l'ultimo livello, questo Vabbè, ti facciamo a te da Ludwig, va bene, Van, dobbiamo fare questo e l'uscita segreta di questo, ah, ti avviso che questa torre è molto difficile, ma molto, per cui stiamo attenti Yeah, ah que questa è quella che dicevamo che era del mondo 6 ma non è vero No, quella del mondo 6 era quella... Vabbè io intendevo questa quando parlavo del mondo 6 Vai prendi i fiori Che questa è simile a quella del mondo 6 di... Ehm... Uh, uh, forse Sì Io ci ho giocato Io, io pure No Io pure ci ho giocato uh, No, non ci hai giocato Ah uh, invece sì Invece sì Morire, certo sì. che possiamo morire. Non è vero. Con i pallottoli si. Sì, sì oh. ma con i... Difendimi! Levati. No, no, no. Sono immuni al fuoco. Certo. Quando mai si possono uccidere? No, eh? No, no. Non si possono uccidere. Sì che si possono uccidere. Col ghiaccio, ma non, non col fuoco. Intendevo. Sta tanto con la testa sulla, sulla loro. Così non lo uccidi, spegni solamente il di legge Guarda. Ma non è vero. Vedi calma. Ma che erano giù perché muoiono. No, E poi non ti parlo di altri danni. Beh, dovrebbero. Attenzione, ecco eh, appunto. Qui c'è la prima moneta stella, forse, probabilmente. Salvato. Sì, me lo, me lo ricordo, sta per arrivare. Adesso lo seguiamo a ruota. Fa un po' caldo dietro di lui, eh, però. Sempre meglio di niente. Valla a prendere. Grazie Bravo Marco Che vuoi? Ci rivediamo tra tu. poco Ok siamo tornati al pezzo Più o meno Ma che razza di hitpots C'hanno questo? Si sì, è stranissimo Però forse è anche meglio Che è così strano Vai Attenzione Sei pronto eh? No, no, no. Sì Marco, che okay. è tutto io devo fare però. Che vuoi? Stavo qua. Aspetta, eh. Non incolparmi per tu. Va bene. Adesso arriva la parte più difficile, cioè la seconda. Dove ci sono le bo bombe da congelare. No. La moneta stella non ricordo vagamente proprio dove si trova. Cioè come si prende. Non si prende. Ciao. Ah, è vero, non mi funziona. Oh, volevo. Grazie. Resta là, eh, non salire Oh Marco, è però! Una, da un orecchio ti entra, l'altro ti entra. Seda. prima faccio la cosa e poi mi dice una cosa da fare. Mm. Potentissimo! Quando vuoi, eh? Sì, sì, sei su! Marco! Lancialo! L'ho lanciata! Lancialo! L'ho lanciata! E come mai ti è esplosa addosso? Mi è esplosa addosso! Ok, sono tornati di nuovo per la terza volta. Non riusciamo a farlo. Vieni! Imbollati! Non ci arrivi! Non fusti solo a bisogno. Fammi. Fammi cosa. Vieni. Mio Dio. No, no, no, no. E vabbè, grazie che io devo già pensare a usare la piattaforma pure, non posso pure pensare a muovermi qua mettiti in mezzo così posso saltare adesso sta arrivando la parte non poi non, non congelarle ah, ah, ah. okay. la seconda la prenderemo. aspetta adesso facciamo una cosa Uh, Prova ad andare nel muro laggiù Bene. Ma è la seconda Mica ce la troviamo dopo la terza Eh sì, vedi vedi, no, se qualche... il Aspetta Aspetta intanto non entrare Prova a vedere Ho visto No, nel muro in basso, non qua E sono andato in basso No, non hai capito, sotto la piattaforma Non lì Sono andato sotto la piattaforma mm. Non non è dove sei andato scusa ho visto io dove sei andato non è là dove ti ho mostrato io poi oh, decidi però cosa puoi cadere o no no le piace imitare gli occhi Ok Quanto lo odio livello, madonna mia Pure la casa V che viene dopo la odio Come tutte le case V Scusa, salviamo, salviamo dopo no, no, Salviamo lo no. stesso Adesso okay. ci sarà un taglio Ci rivediamo alla seconda moneta stella E all'uscita segreta, suppongo sì. Ragazzi, forse abbiamo trovato La seconda moneta stella Sì, è sicuro Ah, yeah, Io devo fare una continua Ok, eccoci yeah. La quinta... Continuata. Adesso devo, dobbiamo cercare il... Devi cercare. Devo cercare. Il... Oppure ti, ti prendo delle monete. Sì, penso che è meglio se ti prendo sì, delle monete. Sì, perché le monete... Le... Così tu puoi andare le a cercare... Le bombe così creano così. monete. Vai a cercare questo mio Che devo guidare già l'anno. Devi cercare. Vai a cercare... Cosa? La, la uscita, uscita segreta, vai! L'uscita segreta! Sì, c'è un buco nel muro, cercalo! Oh, oh, oh. Ecco, qua ho capito. Cosa? Ah, ecco. Non vedevo eh, i piedi di Marvel si muovevano. Aspetta che qua possiamo fare un sacco di vita. Io preferirei non rischiare. No. e cosa hai visto? ah ecco qua ok quante vite abbiamo fatto? io ne avevo una quindi abbiamo fatte nove wow <ride> tu una ne avevi fatta wow. allora ti ho salvato dalla quarta o quinta continua Mi sa quarta si sì, guarda perché nel primo episodio che ho fatto una continua che è il primo livello segreto del mondo 7 Ma non lo dobbiamo fare ora no? Perché dopo il... Guardalo no. no, guardalo con Mario Che cos'è? Il livello... Il livello 7, 6. 6. 6 Ah, è segreto il livello 7-6 mm -hmm. E poi c'è il 7-3 Uno degli ultimi che si fa Vabbè, quindi nella prossima parte faremo la casa blu E tutto il resto del mondo 7 Il 76 6 naturalmente lo facciamo dopo il 75 5 Quindi lo subito quindi noi ci rivediamo alla prossima parte non, non ti ho chiesto di salvare Non fa niente, sto lo stesso Quindi ci rivediamo alla prossima parte, ciao